Allora, ciao a tutti, oggi parliamo di dita della corda, parliamo di dita della corda e come andare in ancoraggio. Allora, innanzitutto, dita della corda, andiamo, mettiamo la nostra patelletta, le dita sulla corda devono, essere, devono prendere la corda tutte, tutte e tre, tutte e tre insieme, come ci dice mh, tutti i manuali, come abbiamo imparato al corso per neofiti, le dita sulla corda vanno prese tutte e tre tutte e tre in modo eh, diciamo il medio un pochino di più, l'anulare e l'indice eh, più o meno uguali, eh, in questo modo qua, quindi prendiamo bene sulla prima falange, un po' di più, diciamo eh, un po' più in là della prima falange, che sarebbe poi la terza falange in, in, in, in anatomia, eh, e eh, Prendiamo bene una bella presa uncino, che poi, una volta arrivati in ancoraggio, rilasseremo, rilasseremo senza andare sulle punte, sempre sulla, sulla, sulla, sulla terza falange. Ma non tireremo in questo modo qua, in modo mh, rigido, ma poi le rilasseremo. Quindi le rilasseremo sia le dita che eh, il polso e l'avambraccio, che come ci dicono tutti i manuali dovrà diventare una catena. Pollice mignolo se ne saranno completamente rilassati e, eh, e non dovranno eh, opporre eh, nessuna tensione, quindi andremo in ancoraggio in questo modo qua, quindi come abbiamo visto eh, fuori la spalla, estensione della spalla dell'arco e in ancoraggio rilassamento delle dita e la freccia partirà. Molto bene, quindi abbiamo visto che la presa della corda deve essere una bella presuncino, pollice e mignolo, se ne vanno via, tutte e tre le dita dovranno andare, non, non, non devo vedere, non riesco a capire perché eh, si perde l'anulare, si può andare tranquillamente in ancoraggio con tutte e tre le dita, perché dobbiamo ruotare il polso, perché dobbiamo ruotare e avere una patelletta nella quale le dita sono in questa posizione. Tutte e tre le dita tutte e tre le dita porteranno all'ancoraggio. Tranquillamente. Vediamo da questo lato l'ancoraggio in questo modo. Quindi tutte e tre le dita poi vedrete che una volta arrivato all'ancoraggio io rilasserò eh, le dita della mano della coda. Parto per l'ancoraggio, rilasso e la freccia parte tranquillamente tutto qua provate